The morning show Radio Globo. Allora, eh, prima stavamo parlando di questa situazione, no? Dei vari banchi, c'è stato questo bando. Sì, c'è stato questo bando, insomma, eh, del, um, di Piazza Ravona per il classico uh, mercatino. Um, ci sono un po' di anni, come voi vedete, insomma, tutti i romani lo sanno. Vent'anni fa Piazza Ravona era bellissimo, tutti i bambini andavano, c'erano tante bancarelle, mm, molto sì. bello. Negli ultimi anni invece è diventato molto squallido, ci sono meno bancarelle, eh, ci sono veramente delle attrazioni che sono piccole, per essere il mercatino tradizionale natalizio e Piazza Ravona, allora mm. il Comune ha deciso di mettere un po' in regola tutto questo. In mm. regola soprattutto riguarda eh, quelle che sono le bancarelle che poi vanno lì e vendono eh, dolciumi, giocattoli quant e quant'altro. E C'è stato questo bando di assegnazione dei posti all'interno di Piazza Navona. Sì. Questa assegnazione viene ovviamente tramite il Comune di Roma e viene decisa dalla Presidenza della commis Commissione eh, del Commercio e eh, il Presidente è Andrea Coglia che dovremmo avere al, al telefono con noi. Sì. Buongiorno, Giorno buongiorno Coglia. Coglia buongiorno a tutti allora Coglia ha detto che la nuova festa della Befana premierà qualità, sostenibilità e artigianato Coglio io so che lei ha solo a pochissimi minuti quindi almeno per quanto mi riguarda vado subito al punto eh, si, è, si è trattato di un bando anche salva tredicine così come viene chiamato giornalisticamente ma mi spiega perché per esempio e se è vero che 16 dei 51 posti disponibili sono tornati alla famiglia tredicine che ricordo che c'era anche un ex consigliere di Forza Italia all'interno del Consiglio Comunale eh, che ha fatto parte anche e che è stato anche condannato in mafia capitale ecco sono, è vero che ci sono 16 dei 51 posti che sono a nome tredicino o a famiglie che si rifanno a questa famiglia? Allora, Innanzitutto definire Salva Tredicine il bando o la delibera 30 è un'artefazione volta a creare un'associazione inesistente tra il Movimento 5 Stelle che rispetta la legalità mm. e eh, una famiglia che è un esponente insomma che era in mafia capitale. e questo è oh, Sono partite diverse querele sia di gruppo che di persona su questa cosa, quindi mh, sinceramente ecco, non mi piace questa associazione. Ah, io Perché le sto, sto dicendo quello che, del che del ovviamente viene, viene detto, che noi no, no, riportiamo quella che è la dialettica no, ce l'ho con lei naturalmente certo. Io, laddove viene impropriamente definito lo puntualizzo perché è importantissima questa mm. cosa ehm, il bando eh, del della festa della Befana è riservato agli operatori del commercio sulla Repubblica e come molti anche giornalisti hanno osservato mm. nel commercio sulla Repubblica esistono dei monopoli di cui uno forte di quella famiglia che non è, e scusi se la interrompo, non è sì. solamente su Piazza Navona, questo per dire tutti: riguarda anche il centro storico riguarda quei camion bar che vedete insomma vicino ai monumenti sì. o piuttosto quelli che vendono le caldarroste che da anni è in a questa famiglia di Tredicini. Pensate che nel 2012 eh, c'erano su 68 postazioni, parlo di Roma, non di Piazza Navona, sì. 42 erano di questa famiglia. Prego, Presidente. È esatto e il problema è che il Comune di Roma si può muovere fino a un certo punto in questo modo perché quello che si può fare in questi casi è fare delle leggi efficaci che combattano i monopoli. Invece le leggi non aiutano perché prescrivono un certo grado di anzianità in tutti i, i bandi ci sì. saranno per la bolche, Però l'avete diminuita del 20, per... dal, 20, dal 40 al 20% con esatto, questo bando ridotto. Noi, infatti, abbiamo fatto un eh, passo però... avanti rispetto al eh, passato. Però... Io, guardi, l'ultima edizione è stata del 2013 del PD Alfonsi, mm. e dove i tredicini erano molto più presenti eh. e dove l'anzianità era il 100%. Noi, dal 40% dell'ultimo bando che è andato deserto, l'abbiamo ridotta al 20%. Tant'è vero che uno dei tredicini ha fatto anche ricorso su questo. Eh, il problema Quindi, è questo. per farvi capire. Che anche vinto, Ma... mi sembra che abbia vinto, no? Il ricorso no, non credo che sia ancora stato trattato. Mm. Però eh, comunque noi ci appelliamo a una circolare del Mise mm. che riporta eh, la conferenza Stato-Regioni. Mm, sì, vabbè, adesso andiamo sul tecnico, così poi magari agli eh, ascoltatori non, sì, non interessa molto. Tempo. Però quando lei dice ecco, che eh, tornerà una, una situazione di, di qualità, quindi eh, secondo lei adesso con, con la famiglia dei Tredicini, adesso a parte le, la percentuale di anzianità e robe varie, eh, sarà di nuovo di, di qualità? Cioè, questo è un dono che si fa ai Romani o no? Allora innanzitutto sì perché se voi leggete il bando vedete che noi abbiamo in, in, in, imposto delle categorie molto importanti, sì. cioè il, la somministrazione non ci sarà in piazza, non ci saranno gli alimentari, non ci sarà la porchetta che c'era nelle edizioni precedenti, delle amministrazioni precedenti, targate, i PD ed altri eh. noti che oggi si lamentano di questa situazione, quindi ci sarà solo, eh, mh, diciamo generi legati al Natale, alberi, presepi, eh. Eh, artigianato, però sempre natalizio. Ma invece quando nella campagna elettorale oppure già all'opposizione, ma soprattutto nella campagna elettorale, dicevate che avreste tolto tutti i, quelli che vengono chiamati i mutandari, che no, invadono eh. tutte quelle bancarelle che invadono anche vie molto importanti della capitale. Vedi Cola di Rienzo, vedi tutta la Tuscolana e eh, avete preso un sacco di voti anche da tutti quei negozianti che si trovano soffocati da questi signori qua. Adesso invece, visto che lei, anche la, nella, nello scorso inverno ha, ha appoggiato e ha permesso ancora la, la, la sosta di questi signori là che cosa dice a quei negozianti? Allora, importantissimo lavoro di un anno e otto mesi circa eh. possiamo dire che già nel settimo e decimo municipio sono state delocalizzate delle soste, mm. usciranno questa settimana o la prossima delle determine che spostano ad esempio da via Tuscolana mm. o da via Vasco de Gama sì. alcune rotazioni e le mettono in dei luoghi dove sono invece, possono stare a norma di legge. Quindi noi ci stiamo muovendo in questo senso, pur non volendo definire insomma, gli operatori in quel modo dispregiativo che non ci appartiene. Insomma. Quindi ah, continueranno ad cioè, ci com eh, esserci questi, questi personaggi, solo che spostati? Allora, eh, queste persone non sono abusivi, queste persone no. hanno un titolo per stare lì, certo solo che le amministrazioni precedenti gliel'hanno concesso in luoghi dove non andava concesso. Sì, però no, una cosa volevo capire, ma i banchi sono a norma? Perché abbiamo visto dei banchi che veramente poi sconfinano, no? Abbiamo visto de de dei tendoni da circo fondamentalmente. Cioè quello è a norma? Allora, le maggiori occupazioni è un controllo che farà la polizia locale e deve fare anche oggi. Eh. Noi chiederemo forti controlli, abbiamo imposto una nuova delibera 30, molte più prescrizioni e c'è prevista anche la decadenza nel caso di violazioni ripetute, ad esempio della maggiore occupazione, come faceva giustamente eh. presente lei, quindi non bisogna eccedere ai metri quadri, altrimenti poi sì. vedranno, eh, i titoli decadranno. Per rimanere con i mutandari, così ci capiamo meglio anche, soprattutto con gli ascoltatori, eh, quindi pagano, questi signori pagano eh, sappiamo molto, molto meno rispetto al negozio soffocato di fronte, cioè quello che vi ha dato il voto, che all'improvviso ha detto oh, qui tanto tra eh, PD e altri... Eh, non ce la facciamo più, per fortuna arriva 5 Stelle che ci promettono queste cose e poi se li ritrovano comunque lì davanti, dicono almeno pagheranno quanto noi questi negoziati, a quanto pare invece pagano una, una cretinata a confronto. Ma l'ultimo, diciamo, gli ultimi criteri li ha fatti Marino con il regolamento ospeccoso. Sì, ma adesso 39, è state voi. voi, ormai da un anno noi e mezzo è state siamo... voi. Eh. Sì, sì, sì, ma il problema non è quanto pagare, che verrà revisionato quel regolamento sicuramente. Il problema è vedere se quel tipo di commercio può esistere insieme al commercio in sede fissa. Questa è la prima e più importante cosa, perché se non se, se vanno in contrasto e l'un l'altro si danneggiano, sì. evidentemente bisogna trovare sono una cosa. Sono già danneggiati, eh? i negozianti sono già danneggiati, questo è, questo è indubbio proprio, questo è inevitabile perché chi mi copre, come quando fanno i lavori in corso mi mettono le, i tubi innocenti davanti no, non lavoro, stessa cosa se ho dei bancarellari che mi, mi soffocano Vabbè, tutu. è per sì. questo che abbiamo vietato le merci appese sicuramente mm. innanzitutto e poi stiamo delocalizzando quando l'avete la tua... vietate che è pieno? quando l'avete vietate che è pieno? Sono andato ieri. abbiamo vietate però devi distinguere il regolamento dal controllo il regolamento prevede che siano vietate le merci appese e, e così nella nuova delibera 30 votata in assemblea capitale il primo giugno e quindi Mario. poi qui dice il conto, solo l'ultima cosa perché so che devo andare sì. via le sembra, mi dica sì no, le sembra normale che all'interno di un posto dove si decide il commercio di Roma intendo il Campidoglio sieda un consigliere che fa capo alla la maggiore famiglia eh, che occupa proprio questi posti del commercio abbiamo detto ovviamente il resto non è, noi ce l'abbiamo con tre decine ce l'abbiamo semplicemente perché eh, sta all'interno eh, di, di Dove si prendono le decisioni? Le sembra normale che a Roma accada, accada questo? Perché sono anni che succede questo? Eh, ma sono onesti? No, c'era un conflitto di interessi nella presenza eh, di una Grosso come una casa da anni. C'è tutt'ora. Assolutamente, assolutamente, quindi eh, purtroppo queste cose succedono in Parlamento come in Consiglio Comunale. Eh, Infatti, però parliamo con lei, quindi ah, su questo voi inciderete molto di più, giusto? Assolutamente, noi siamo determinati, Vabbè. andremo avanti per la legalità. E non ci vediamo lì a vedere. Grazie, grazie per grazie. grazie, grazie, grazie, grazie. The